Prego consigliere per tre minuti ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Eh, parliamo quindi della delibera di revoca parziale dell'assegnazione al mh, gruppo Fidene. È una delibera che è passata, come ha anticipato l'assessore, due volte in commissione, l'abbiamo affrontata nella seduta del 19 luglio e poi abbiamo espresso parere nella seduta del 6 settembre. La Commissione si è espressa all'unanimità esprimendo parere favorevoli. Di cosa parliamo? Di un'area un che il Consiglio Comunale ha eh, assegnato approvando un progetto nel 1998, eh, progetto che però non è mai partito. Quindi dopo, siamo quasi ormai a 20 anni, 19 anni dal, dal, dall'anno dell'assegnazione, eh, su richiesta appunto, del, anche del Municipio. Eh, abbiamo affrontato il problema della revoca parziale, questo ci tengo a precisarlo perché, perché vogliamo mantenere la destinazione ad uso sportivo dell'area e, e quindi appunto nella seduta mh, nella quale è stato convocato in audizione il segretariato abbiamo affrontato questo problema e ci è stato spiegato che il, la destinazione dell'area che inizialmente era ad mh, verde pubblico eh, è stata con il nuovo piano regolatore cambiata in servizi pubblici di livello locale, motivo per cui il, ehm, la possibilità di realizzare un impianto che comunque non andrebbe oltre il 25% della superficie eh, non è messa in discussione. Insomma. Motivo per cui per, eh, su questo per proposta di libera esprimeremo voto favorevole. Grazie. Grazie a lei, consigliere.